Ciao a tutti, io sono Estelle, sono di Barcellona, ma adesso abito a Roma, lavorando come au pair ragazza alla pari. Quindi vivo con una famiglia italiana. Qui a Roma ho fatto un milione di cose. Ho visitato il Castel San Angelo, il Panteon, il Colosseo, la Fontana di Trevi e chiese. Troppe chiese. Ho fatto amici come Andrea. Andrea è una ragazza del mio corso italiano nel CPIA. Con chi ho fatto cose divertenti, ad esempio con Andrea abbiamo ricreato la nostra scena preferita del film Vacanze Romane. Ci sono molte cose che mi fanno innamorare di Roma, come i bellissimi tramonti e gli uccelli che valano nel cielo. Ma se devo citare un posto preferito è il quartiere di Trastevere. Trastevere mi incanta perché con le sue strade acciottolate e i suoi palazzi colorati conserva l'essenza della Roma più autentica. È il quartiere più bello del mondo. È ricco di bar, trattorie, ristoranti e negozi che lo rendono uno dei quartieri più vivaci e suggestivi della città. Allora spero che visiterai Trastevere e ti innamorerai come me.